Ciao a tutti ragazzi, qui è Forte perché Parla Benvenuti in video su Fortnite. Oggi ragazzi a grandissima richiesta Finalmente video su tutti i miei settings, comandi, sensibilità e tutto Dovete sapere ragazzi che la mia sensibilità è in funzione dei control freak Che io utilizzo sul mio controller Quindi se volete adottare la mia sensibilità Vi consiglio di utilizzare i control freak Credo che siete entrati tutti in questo video Cercando di migliorare la vostra mira Credo che su questo siamo tutti d'accordo E appunto vi consiglio per esperienza personale Di comprarli ragazzi Vi lascio il link di affiliazione di Amazon in descrizione di un bel paio di control freak Quindi se anche voi volete comprarli, Basta che andate sotto in descrizione nella zona attrezzatura E lì c'è tutto Ma ora passiamo ai settings Quindi ci sta tutta sta roba raga. Sensibilità 800 800 0523, poi vabbè queste sono cose inutili, 350 e 350, costruzioni 1600, modifica 1750 Vi lascio scorrere anche queste cose nel caso vi interessino Voi se è qualcosa raga, bloccate, se vi interessa qualcosa in particolare che volete vedere Ce l'ho in assist, comunque se ve lo chiedete Poi per quanto riguarda i comandi invece, questi sono quelli di combattimento Io ovviamente ce li ho personalizzati Build controls, edit controls e Dead Zone, ragazzi se volete vederli basta che bloccate lo schermo e ve li inserite Bella guys voglio ricordarvi che se volete supportarmi negozio oggetti supporta un creatore con il codice FORTU accettate Da ora ogni acquisto che farete vi darà un piccolo supporto grazie a tutti Ma sai che fine ha fatto? Boh frate credo che sta... oddio no raga C'è cioè, no no no no no no no no no il robot il robot il... no raga il robot E qua, qua, come fai? qua come fai? Cioè, ma spiegate come... Ragazzi, ma stiamo scherzando. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Ragazzi, per piacere, stiamo scherzando. Cioè, stiamo pari an. Aiuto, per forza. Cioè, non potete essere seri. Non potete essere seri, vi giuro. Non, non, non ci credo. Sta un robot in mezzo. Sta un robot in mezzo alla città. Vi spie spiegate... Vabbè, a parte questo mi ha eliminato. Vabbè, sì, io poi... Io poi non so come sto sopravvivendo ma a breve morirò Cioè mi spiegate come si countera un robot così? Cioè all'interno di questa città come fai a non morire contro un robot? Sì ma che culo permettetemi Mamma mia come sono scarso mi credete? Veramente faccio... Sono ridicolo Sono ridicolmente scarso A parte che mi sono perso sicuro un'arma buona prima Che non ho visto Cioè stavo uno con la doppietta in giro Quindi praticamente one shottato Ah, se ti chiusi nella casa non può prenderti Ok, giustamente perché non può sfondare, è vero? Mm. Eh, però eh, Guardate che comunque non è facile poi gestirlo Perché un giorno devi uscire È quello che ci vuole che appena esci Ti, ti fa un wasted Della madonna che non lo dimentichi più Cioè, permettetemi, ragazzi Ma per favore, però Cioè, voglio dire Speriamo che nessuno lo pigli, Per ora non l'ha preso ancora nessuno, raga, ma So che a breve succede quello che non deve succedere Semplicemente Cioè Provo a piarlo io, provo Guardate che massacro appena secondo me mi vede qualcuno Eh se lo so pigliato Questo è un mecca? No, non se lo sono ancora presi però a breve Per forza, cioè raga lo so Se lo, se lo prendo appena, cioè se lo pigliano appena mi avvicino però, avvicino tizio entra dentro e mi elimina Non ho manco il tempo di entrare in una casa Quanto ci scommettete? Cioè sul serio per forza va così Raga provo il robot è forte anche perché in realtà sfonda comunque Quindi mo, il fatto che non sfonda è un grande, grande handicap Però che rimane forte rimane forte Ma non è un mistero stavolta infatti ah, sta... sono un altro robot raga ma... piglia il robot e mo andiamo a fredda dai! ti piace il vantaggio d'arti così? Semplicemente farmi cadere da lui Perché se cado da lui poi puoi eliminarmi Guardate che la tua mossa non è stupida ragazzi Questo è un tipo intelligente okay. Meno male Ti prego non sparatemi, non rubate Ti prego non sparatemi, non rubatemelo Ti prego non sparatemi, non rubatemelo Eh, ce n'è un altro aspettate, raga. Allora, devo cercare di aiutare in qualche modo. È andata bene, va bene Sì però ti devi coprire Perché altrimenti Come ha fatto a non morire questo tipo di... un attimo Saltare E levarmi perché questo altrimenti mi fa male Ok Ora che si spera che io abbia una visuale un po' migliore Prima di saltare in aria Ok Via dal robot ragazzi il robot ha fatto il suo Tutto il bene ma ora esplode Quindi va bene così Non so questo come non mi abbia colpito Perché io ho sentito praticamente il proiettile che mi bloccava Come se mi avesse colpito E non so come sia stata possibile questa cosa Quindi va bene Non so perché ho quest'aura strana sinceramente Ah io so... Non so perché io ho ancora il vestito Cioè teoricamente si sarebbe dovuto levare Qualcuno mi spiega questo effetto? Perché non ho idea di, non ho idea di cosa sia Oh, ma che palle che sei Per me è qualcuno dalla montagna, capite? Non mi preoccupo assai Ah, no, a parte che questo si sta mirando qualcun altro C'è qualcun altro da questo lato, perché stiamo a mirare Eh, si sì, sta mirando ancora Perché c'è, cioè, ci deve essere per forza qualcun altro Sì Perché sono così ciecato oggi? Forse la ti ha contato da troppo, non lo so allora, uh, sono entrambi Uno è senza shield e l'altro ha 3 di shield Cioè l'altro sta senza Quindi se gentilmente vogliamo cominciare Un attimo a farci scendere la vita tutti quanti Senza ripigliarla Perché? Questa cosa? Mi credi su Cristo che non ti ho capito Manco, do manco domani cioè Non ti ho proprio capito C'è un nemico di fianco Allora la cosa è molto più divertente Sfondami no? Ti prego Ti prego rompimi quella capo di, di, di jump Ti supplico Allora raga uh, Siamo quei tre Siamo quei tre Quindi Tanto meglio Tanto meglio Ora provo un attimo a Andare a eliminare il mega cioè il robot, non so come si chiama, così poi mi lavo il pensiero e posso giocare più soft con l'ultimo. Magari se capissi quanta vita è rimasta sto coso, ok, vabbè. Allora se ce l'ho io me lo devo mantenere le ground. Materiali per farlo ce l'ho. Siamo ancora in due quindi senza proprio problemi mi mantengo le ground, vabbè. C'ho pure due falò, quindi uno me lo sparo quasi quasi, nonostante ce n'era un altro ragazzi, lo so. Devo dargli il tempo di uscire Appena esce devo spararlo Solo che questo non si sfocusta su di me giustamente Dai Guarda sto provando a eliminare un altro Non ti sto andando contro Quindi dammi un secondo Guarda fratello mio non complichiamoci la vita Che teniamo un evico davanti Aspetta un secondo prima di faiutarmi Ah eh. La safe ovviamente è stata quella del terzo nemico Dal terzo incomodo Eh raga ma credo che qua perdiamo eh ve lo dico Vabbè non in picchiata si è solo fatto un piacere Si è andata a salvare Io intanto cerco di fare da con questo raga La jump so dove sta in questo modo devo andare solo in safe Altrimenti è morto cioè semplicemente Vabbè è morto ok via Ho 700 di materiale per finire questa partita Va bene Va bene ci sto mate Let's f***ing do this bro Che venga il migliore I just wanna aim myself, wanna f***ing hand again pessimistic Dai bro, dai Sorry, non funziona. Sakura. Questa cosa può finire solo in una maniera male. Let's fucking go babe Let's fucking go GG ragazzi Bella partita con me Bella con tutto Ci sta Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale Se non siete già iscritti E attivate la campanellina Mi raccomando Ci tengo un sacco Schere